Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 e siamo su Super Smash Bros Ultimate. Allora, in questa parte continuiamo l'avventura e dobbiamo andare da qualche parte a fare qualcosa. Allora. Tipo Rimorchio. Allora, lui è attacco. La mossa speciale laterale del nemico sarà più potente. L'emico userà mosse speciali laterali. Okay. Naturalmente il personaggio è Morton perché è il camion. il camion fatto a persona. Sì. Mm -hmm. Ok. Me lo immaginavo. Ehm. Leggi le condizioni allora. Le ho lette. e ecco, Quali sono? Quali sono? C'è anche un mosse speciali. Basta. Eh, togli quello degli assistenti invece di quello. No, togli quello degli assistin... degli assistenti. Assistente. Ok, come personaggio? Sì. sì. Marco te l'ho già detto, quando devi fare un rotto. Ma scusa, tempo. se mi viene così. Ma no, non si può venire così, vai in cazzo. No. Stiamo iniziando a parlare, Beh uso l'Inklingio. Mega Man, non lo usiamo mai! Sì, è Inkling allora, non l'abbiamo mai usato? Sì, no. l'abbiamo usato. No, l'hai usato tu, ma hai fatto un fail assurdo. E Mega l'ho usato io due volte, quindi. Non devi provare in carti. Perché io cerco di usare tutti i personaggi. Cioè, io metto il... casuale. Eh. E ma poi perdi. Perché ne so? io Perché ne so? io Metto mo molto morto, metto casuale proprio per per allenarmi mamma perchè scende il io volevo voglio... andare avanti e basta è uh, che, bello che bello. qua l'inkling sporca quanto vuole ma, ma comunque lo scenario verrà, sarà spor sporco comunque Comunque più ricopete il sull'avversario avversario più... Dammi Cos padre. Che è successo? Hai pos posizionato si è una mina lì. Io ho il micro in una mina. E' sarà stato un oggetto. Cioè quella bomba lì, quella triangolare. No, la bomba triangolare esplode dopo pochissimo. E e... Allora non lo so, non poteva toccare il, il pavimento, Mi non Paolina. Non Paolina. È troppo difficile, è lo spirito più difficile secondo me. O il pank. Tanto lo dovremmo fare più. Brio brio. Ah, perfetto. Il terreno sarà molto scivoloso, sarà difficile fermarsi dopo una corsa, infatti. Basterà saltare, vabbè. Di sicuro un attimo. Devo ancora controllare. No, ho sbagliato! Il nome. Ma va? No! No, Olimar! No, Olimar! Tanto ormai non lo puoi più cambiare, l'hai eh? messo già casuale! Marco! Devi usare Olimar, non lo usi no. mai! Beh, lo uso io dopo allora! Ok, allora, lo scenario è quello, quindi sono a cavallo. In realtà quello scenario fa sfido. Sì, però posso mandarlo via dal Game Boy e muore. Cioè, Game Boy dal, dal Game Watch. Posso mandarli via dal Game Watch. Sì, sono... Possono mandarli via dal Game Watch. Ok, sì, non uso Olimar contro questo. Non è Olimar. E hey, il Donkey Kong. Chi ha detto che non usare Donkey Kong? Ho detto Olimar. Hai detto non uso Olimar contro questo. Eh, e eh, io che cosa, cosa pensavo di dire, secondo me? Donkey Kong. Eh, me. Non ho detto Donkey Kong, ho detto Olimar. E eh io, io pensavo. E tu che... hai pensato mandato. Io pensavo intendersi che no. non, non voglio usare quello che ho usato io. No, perché prima ho detto mh, eh, che usavo Olimar. Ma no, basta. Non lo uso perché questo è più difficile. 4 Olimar 4 Game Watch L'ho già detto che Olimar Nero è praticamente Game Watch. No, perché non è vero. È identico. Cioè, Olimar dimagrito di è, è tutto ombroso. XD. Vittoria Cos'è che fai impunità? Potevi leggere. Eh vabbè. Come tu salti i dialoghi quando no, non ne devi saltare. Che è il popolato! Eh, no eh. eh Gli assistenti appariranno come avversari. Gli docchi. Scusa, cosa fanno gli assistenti? Uccide gli assistenti più facilmente. Si sì. no no no no. Ma chi li sai tu? No no no no. no. No no, no. no no Ok, due da Non lo sai usare Lo so Usare oppure lo so che Su... non lo sai usare Tsubasa o no, Subasa orico Muori No Eccovito no. ah. Lo sai che puoi uccidere sì. gli assistenti eh? No Quegli assistenti non li posso uccidere Gli assistenti sono tutti ucciditi sì, Sono... ma quella, quei, quelle due no, non si possono uccidere. Sì, si può. No, è come l'ambulanza, quindi non si possono uccidere. No, come l'ambulanza. Bomberman. Sì, vai. Ma... Bomberman ha praticamente lo stesso effetto di Bombi Bros. Giustamente il cartone. Allora, gli attacchi di fuoco e le esplosioni nemico saranno più potenti. Assistenti o oh, non assistenti? Ah, ci sarà Bomberman, oddio. Oh, e Bomberman si può uccidere. Lo so. Perché usi, presa? Perché mi sono confuso. Allora, attacco. Aspetta, vediamo che mi consiglio qualcosa. No. Ok, personaggio. Ahimè, devo per forza usare Kirby perché questo è forte. Usare Kirby è tipo un po' una punizione perché mi fa sentire un cheater. Vabbè... Che è la versione facile. Sì, usare il ruborino in Super Mario Bros. Deluxe. Mm. Ti ho detto? Ti ho detto è molto più facile. No, no il è super facile. Ma chi è il contrario? Sarà. Prima di fare il sapientone Ok, ciao Bomberman. La cosa bella però è che si può suicidare Bomberman. E si può anche uccidere Bomberman. Come Snake si può suicidare? Non si può suicidare Bomberman. Si sì che può. È appena passato sul raggio della sua bomba. Senti, lo può fare. Ecco l'ha appena fatto. Perché non ha perso nessuna bomba? ecco lì è e morto si sì, si sì, è suicidato bene ora rimane soltanto lui solo su capon bisogna ucciderlo due volte tre volte Beh, vabbè c'è una bomba addosso e una bomba in mano Così. vittoria è morto lui Sei via lui. vittoria non ho mai detto via forse lo so immaginare no, via Vittoria è, una, è un percorso di poco non interessa nessuno mm. parco della Vittoria Doc Luis che sarebbe per cambiare Little Mac grosso e l'allenatore di so. Little Mac Ecco, vedi Little Mac ti aspettavi che ci fosse, scusa Little Mac no, io pensavo invece cioè, che somiglia a Mario non ci doveva essere Mario Ah <ride> ah Eh vabbè, no è Olimon Alph Come hai fatto a vederlo? Alph, ho visto gli occhi che erano avevo <ride> Vedi è Alph, vedo Fai perché vuoi a caso? Non lo so, io non conosco le, le mosse di Olimon Ah certo, a te che piacevano i Tikmin così tanto ma che ne so io, non ho mai usato il cioè, smashio. Perché il winged Pigbing lo li conosci? Sì che li conosco, ma che ne so io che la mossa in studio? Allora dimmi, qual è il Pokémon PigBing eh, migliore? Ops Ci sono. Ci sì, sono è... diversi tipi di picchi. Sì, ma ce ne il mio. Non è vero. Una roccia schifo. Ma non è vero! Sì. È, vero. <ride> è buona! Cioè, in cosa intendi? Smash oppure in. No, no, no, in. In p sì. Nessuno, hanno tutti delle utilità diverse. Il winged è il più forte, è migliore. Non è, fiero. Sì, è vero. L'ho visto in un video. Ma chi, chi, che c ⁇ di? Dai, è APS questo incontro, perché non ti sembra solo energia extra. Non lo metti mai a tre consigli. No, ce l'ha lui. Eh, dovresti ucciderlo secondo me. No! Eh? Eh. Eh. Tanto ma <ride> ce l'ho pure io, se sopravvivo, se sopravvivo. Eh. Sì! E ritieniti fortunato. Spirito maestro, oh no, che pizza. Sì, sì, l'isola di Yoshi, mele. L'isola dei famosi. Mele. No, è un'altra palestra, non ci vado, sai che c'è respirazione profonda no, questo lo odio <coughs> è troppo forte per noi, vedi, 9.000 eh è troppo forte noi mica lo raggiungiamo 9000. Non 9.000 aspetta, aspetta non lui trio brio eh, ma il trio brio è troppo poco poco, poco forte allora vediamo consigliati uh. sono tutti uguali sono tutti i alto tempo lip. vinci entro il tempo limito la difesa del nemico aumenterà il nemico recupererà danni gradualmente. oh no va bene va bene usa Kirby si sì, lo so usa la bacchetta lip non sono quelli di livello 3 e 4 cioè cioè le... assi e leggende si sì, si sì, sì. tutti i bacchetta lip Wow. Sono. Vabbè, metto. non c'è uno più forte, no. No, sono tutti uguali. Vabbè, metto un sono torcibruco perché mi sta simpatico. Poi personaggio. Mi fa venire il torcicollo. Kirb. Usiamo quello normale, va. E ora proviamo a battere questo spirito impossibile. La respirazione è proprio. Sarà un gioco da respiratori. Sarà come respirare l'acqua Ma sono 50 persone 5 4 3 2 1 Cioè veramente sono 5 perché c'è quella dello sfondo, quella blu Che sta facendo le riflessioni <ride> A caso Ti consiglio di mandarli fuori da, dallo scenario A, a, a suon di A fuori A suon di A suon di A suon di pumi Uh bacchetta no a suon di musica ok sono troppo spamboni non si riesce a capire niente ecco c'è una sesta ed è gigante What? ma cosa? Aia, mi hai fatto male no tu mi hai fatto male <ride> <ride> mi hai infilizzato le unghie ti hai infilizzato con le unghie scegli un personaggio Ah sì verde. Sei un personaggio. Ma perché è verde? Sì, ma no, già quelli là recuperano vita di per sé. Per questo. Poi io... ci aggiungi pure il fatto che usano il varicentro là che recuperano vita ecco vedi bisogna mandarle dall'altra parte com'è che si lascia? com'è che si oh, lascia? La qual, qual è la presa? Ecco. qual è la presa? lo stesso tasto dello scudo non è vero? si sì, invece non è vero non è lo stesso tasto dello scudo non la presa funziona sia cioè la presa? dopo che tieni premuto fa lo scudo cosa wow, non lo sapevo perché, perché no nome? perché tu hai messo ricomincio ho posto? non ho messo ricomincio sì. mi sa che queste non le battiamo si sì, le battiamo mi sa che queste non le battiamo si sì, le battiamo mi sa che queste Basta. non le battiamo, sì, le battiamo. <ride> Ti consiglio Inkling così fai il rullo e le mandi tutte via. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. sì, sì. sì, sì. sì, sì. Perché definitivamente funziona così. Boh, che ne so io. Mi causo yinkling io. Ti sì, hanno rubato mi... la bacchetta lip. E allora che, mi... che me ne frega? Che mi interessa? Cosa vuol dire che mi interessa? Lo stesso di che me ne frega. Aspetta. No! Scegli oh. un Mazziamo la pianta piragna! Che significa? C'è il pipino piragna. L'ho già ammazzato. Già ammazzato. No vabbè capirei non è che con 5 livelli in più riesce a battere così. giusto vai allora. Bambando, si sente il rumore dei tasti che premo yeah. scusa perché pure normal... tua quando rocco. giochi Ti sente il rumore dei tasti quando, quando io lo gioco io lo gioco piano perché so che i tasti sopravvendono quante persone io sono stressato ragazza, ragazza Inclin ragazza Inclin molto ma cambia nome quando quando cambi al ragazzo inkling. Sì. O dice sempre ragazzo a Inkling! Mentre il ragazzo, non è veramente. Ah! Yeeey! È inutile il rullo! Pensavo servisse a qualcos'altro! È inutile come te. Non è vero! Che ora devo ricaricare l'inchiostro! No, no, no, no, no, ho detto ricaricare il. Trovare il tuo paricentro Ok, fatemi trovare il mio paricentro <ride> Lasciatemi Lasciatemi trovare il mio paricentro Vi mi prego, che non lo trovo più Si sì, ma guarda, lasciamo 10 pv cioè, Come? non hanno 10 pb ti sembro morto, inutile che... poi ti fai hanno fai... fatto la... la, la scenetta non serve a niente la scenetta non ho detto che serve qualcosa la scenetta, ho detto che... mi no. è apparsa no. la scenetta che sei morto, e allora dammi mica ti ho detto, la... la scenetta sì, è ho utilissima capito, ho capito, volevo intendere la scenetta indica per forza no. che sei morto? no è successo anche altre volte ecco boom due morte no una morta ti sembrano due quelle <ride> che ne so io non so contare non mi hanno insegnato quelle sono due vai sì! e picchio dall'altro lato non devi usare essere... non capisco qual è prendi la barra la faccia di Inkling. prendi la barra infuocata no bello l'esercizio tu devi prendere la battenella gli esercizi di matematica se ti piacciono così tanto devi usarlo. è normale se mi metti i tuoi comandi io la uso così dai oh mumi wow wow wow wow <ride> E picchiano! Oh, oh, devi soltanto attaccare! Lo so, ma è difficile con questi comandi! Ma, ma gli attacchi in smash e gli attacchi speciali? Li usi? Oppure attacchi con quel pulsante lì che non usa nessuno? In quel pulsante lì maledetto che non usa nessuno! E allora se provo. una cosa. 5 vittoria! Mossa speciale in giù, più. Per lo schifo. <ride> Abbiamo combattuto così tanto per nulla! Tu hai combattuto così tanto per nulla. Visto so bene così. Io ho vinto! Quindi <ride> ho combattuto io tanto per nulla. Metti spero buono, ora tocca a Paulino. No! Oh, ma perché sei così? È cattiva Paulina! Chi sarà mai lui? Che sarà mai? Di sicuro La non è più. idropic. idropica gialla. Tch. Devo G specificare così tanto, tanto. L'emico userà io... più mosse speciali in giù, ok. Tanto non c'è lo spirito della ranuca idropica normale. Ok. L'emico ha già svantaggio, mi regola. Lui è difesa, io sono presa. Quindi. G presa. Mettiamo lui. Personaggio, usiamo Olimar, Olimar, per combattere la Ranunca, sei contento? No, odio Olimar, tanto perdi. Ma ah, sì, guarda che Olimar non è così, Olimar è sottovalutato. Io ho sconfitto un livello 9 Olimar, io non ho sconfitto ne mai nessun livello 9 tranne quel livello 9 Olimar. Sì, e ci sono due, tre ranche tropiche. Dedede de de. <ride> Le ranucche idropiche de dede de. comunque le ranucche idropiche sono dedede de de perché uh, le, di solito le Ranucche idropiche. Mangiano un bordello. No, saltano. saltano come fa dede. De de. Ah vabbè, certo. Cioè. E se mandassi un pigmin là, no. mangi Muore. Perché non se lo mangia? Dai, un. Come che si chiama quel questo? Coleto. Coleto rosso, che sei con lui, me... vai mangia, mangia queste... <ride> ma Mangia il cibo buono! <ride> Le ranuche idropiche De de de... No, Le ah, ranuche oh, idroppiche no, no. che che? No. No, non farli. Muori! <ride> Gentone, vai! È sparito subito. Mi sa che quello è un oggetto benedetto. Non, è... non che devi lanciare agli altri Credo. Te avevo detto che morivi con questo. Non sto morendo. Sì, mi me stai, sono... stai mettendo 30 anni però. E che... ho capito, ma non si capisce. Eh. Eh. Eh. Te lo cancello. Sì, cosa. Lo... Non si capisce niente. <ride> Lo scenario è tutto così. È <ride> Questi qua saltano. Dimmi dire cacchio. Come faccio io? Questi qua saltano. Cioè. È, il colete, yeah. è morto il coleto. Perfetto. <ride> Hai ucciso il coletto. Buono. I pickwin vengono mangiati, vengono distrutti. Da proprio, e poi è pure brutto, l'hai visto qua? Sì, bruttissimo. Sì, combatti contro il eh, Icarus no, combatti contro bambino <ride> E vero il eh, nemico verrà facilmente rispetto agli strumenti, chi se ne frega ho spostato la telecamera guarda il mio piede mm, no non è vero, non hai spostato nulla. E se invece avete sì il piede qua. Sta fermo. Vabbè, ecco, la telecamera non si sposta. Chiaro, miaro. Oh. Eh, mega mano. Mega umano. Che che usi? Ah, la mano grande, okay la mano grande ballerina vai attacca non andare solo incontro ai nemici davvero? Uhuh, uhuh. <ride> e questo è il suo attacco è un attacco smash quello che ho fatto cosa? questo! un attimo quale? È? è un attimo se non, se non mi massacrano te lo posso mostrare. Beh l'attacco smash laterale intendo. Eh grazie, quale? Questo. Eh, allora, che c'è di strano? È una, è una mossa peculiare del.. del personaggio, è peculiare. strano. Peculiare. Mamma. Che cacchio devo dire? So okay. questa parola e la dico. Mm -hmm. yeah. Yeah. Ah, mm -hmm hai sprecato, devi raggrupparne di più. ne raggrupperò dentro i loro funerali. Non ha senso, mi è venuta così. In no. energia più buono. Potremmo usare l'incontro all'energia. Wow, you don't say. wow. E finalmente... SUPA! Sì, sì, sono... io... No, lo faccio io. Ecco, bravo Sei bravo, sei proprio andare Giglipot. Prima abbiamo 50 sfere! Eh! Supa sì, la faccia! La resistenza di un scatto Devi sì. vedere quanto costa l'ultimo, guarda uno degli ultimi Quanto costa? Si può vedere? 150, si sì, le abbiamo già viste. Mi, mi sa che ce n'era uno no, che ha tipo 270 No, non è vero, te l'ho detto io, però non è vero. Non è vero. Ti ho detto una bugia. Tu non me hai mai detto niente. Sì, te l'ho detto nella prima parte che ci sono quelli che valgono 100... Senti, non mi hai detto niente, comunque lascia stare. Sì, che te l'ho detto... Scudo perfetto, riflettente. Se l'ho detto io me lo ripeto. Potenza strumenti e brandandine, mosse speciali, più... Mm. Ah, 80, mannaggia. Dalla la bandiera. Sì. Fuga rapida, sì. E ne puoi prendere un altro avanti un altro Senza sì. di strumenti in lancio, no, questo si sì, dai facciamo questo giusto perché il prossimo resistenza al fuoco esplosioni mm. No Ok vai niente Ora tocca Tanto un giorno lo dovrei prendere qualcuno Sì lo so, li prenderò tutti SUIGLAF! Sì. Sì. Non si possono prendere ZUIGLP sì. sì. Ok, okay. non cercare di sì, consigliarli tanto non ci sono non so, voglio un po' lui è difesa e allora sono un grabbing aumentiamoci allora, un po' la potenza c'è anche un uso prende lui di non l'abbiamo mai usato si, sì, abbiamo oh usato Va bene. Non ricordo io che l'ho usato io contro la balance bow. Va, ma contro... Suidupa! Suidupa! <coughs> Potevi usare pacman rosa. No. C'è già Jingle, è troppo rosa. Guarda È, è troppo rosa per i miei gusti. Ma no, aspetta, che mi ha interrotto. Non mi ha interrotto. Ma perché sei nello scenario di. di Mario Bros. Perché? Non c'entra niente con G Beepoth. Sono voi. Oh no! <ride> ah! <Oddio>. Inutile! <ride> Ma perché Pac-Man usa i fantasmi come attacco? Non dovrebbero essere i suoi nemici! Sì, ma hai mai visto Pac-Man usare qualche altra mossa eccetto le sue bacche nei giochi? Oppure nel cartone animato? No, quindi. Ops Uh, tanta estrazione di energia! Nel cartone animato fa come Kirby che dalle bacche prende le abilità e poi mangia il fantasma. Eh, potrebbe fare così. Mami. No? Aspetta, dobbiamo andare dall'altro lato. No. Shinobu. Sì. Serie Siamo a 29 minuti. Siamo a 29 minuti. Sì, sì, la. la, eh, questa, è è la, è la passiamo, fai l'altra prossima volta, insidi. Ci metterai troppo tempo. Ok. Non ce ne sono consigliati. Però. Lo so, e non riesco a toglierlo. Lilipuff non lo uso. Lo userò io. È uno dei miei preferiti. Ecco, perfetto. Per il puff che fa, che fa? Puff! Puff! Puff! Puff! Puff! Puff! Puff! Puff! Puff! Puff! Puff! Puff! Via! Puff! Puff! Puff! Puff! Puff! Puff! Puff! Puff! Puff! Puff! Puff! Puff! Puff! Puff! Puff! Puff! Ok, fine. Non si vede manco. Che ho fatto un taunt. Eh, <ride> <chiudere. ride> sì. Eh sì. Vabbè, dovevo. Però vabbè, l'ho faccio regalo. una battaglia così. No. 31. Sì. Siii, sì, <ride> sì, Mario. vabbè ci vediamo alla prossima parte di Super Smash Bros. Ultimate. Ah, dove continueremo l'avventura. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!